Questo webinar, come gli altri, è dedicato ad approfondire i contenuti che avete visto all'interno del, del modulo didattico, in particolare, eh, se vi ricordate la scansione per fasi dei processi di consultazione online, così come definiti nel modello della Commissione europea, eh, siamo nell'ultima fase, quella di valutazione e condivisione dei risultati. Eh, perché si deve valutare? Perché è importante eh, analizzare, valutare e restituire i risultati di un processo di consultazione online? Eh, è importante farlo in una logica di accountability, quindi per eh, dare conto di ciò che si è fatto, quindi di, eh, non solo del processo ma anche di come i contributi sono utilizzati, come sono considerati, qual è eh, l'effetto che i contributi dati all'interno del processo partecipativo eh, eh, ha sulla decisione finale. Eh, è importante farlo in una logica di trasparenza ovviamente, i processi partecipativi eh, vedono la trasparenza come un prerequisito, in assenza di trasparenza ovviamente è impossibile attivare i processi di partecipazione perché eh, l'idea alla base è che i cittadini abbiano a disposizione lo stesso tipo di informazioni che ha il soggetto pubblico per poter valutare e prendere quindi una decisione informata. Il terzo elemento del quale occorre tenere conto, ehm, che sta quindi alla base della, della esigenza di concludere un processo di consultazione eh, di ascolto dei cittadini attraverso una fase di valutazione e restituzione legata al tema del monitoraggio. I processi partecipativi hanno una durata nel tempo, hanno degli effetti che proseguono nel tempo, perché normalmente sono attivati quando un soggetto pubblico deve assumere una decisione che ha un impatto sulle collettività o, o diciamo una rilevanza tale per la quale ehm, oltre ai soggetti che istituzionalmente sarebbero coinvolti nella decisione, si sente l'esigenza di coinvolgere anche... Eh, soggetti in forma singola o associata che possono essere interessati da, da, da quell'azione eh, ai quali in qualche modo è riconosciuta la possibilità e il diritto di esprimere la propria opinione, quindi è anche giusto che eh, si dia modo una volta che il processo è concluso, che le decisioni sono state prese, ehm, a chi ha partecipato di seguire nel tempo quello che accade quindi come eh, i contributi vengono usati, ma anche qual è eh, lo svolgimento nel tempo eh, di quel progetto, di quell'iniziativa che è stato oggetto della consultazione. Ehm, a fianco al tema legato al, del monitoraggio c'è un altro elemento importante del quale occorre tener conto e che motiva l'esigenza di eh, valutare e restituire i risultati di una consultazione, ed è in qualche modo il riconoscimento da parte di chi ha promosso l'iniziativa eh, dell'impegno del contributo eh, di chi ha voluto partecipare. L'avete visto vedendo oh, i contenuti dei moduli, quindi approfondendo il tema della partecipazione civica che è questo tipo di processi, eh, sono processi che richiedono tempo, spesso i temi che vengono proposti sono temi complessi sul quale si chiede a chi vuole partecipare di documentarsi. Quindi ehm, è importante a, alla conclusione di questo tipo di attività eh, dare in qualche modo un riconoscimento a chi ha partecipato, un feedback rispetto al contributo dato, al tempo dedicato. Questo perché ehm, se vi ricordate i ragionamenti che facevamo eh, all'inizio del corso, quindi quando ragionavamo su eh, vantaggi e opportunità, quando attivare un processo di consultazione e quando no, ehm, il vantaggio di questo tipo di iniziative è proprio quello di eh, costruire consolidare una relazione tra eh, pubblica amministrazione o comunque soggetto pubblico e cittadini. Eh, questa relazione si costruisce eh, attraverso processi di partecipazione ben fatti quindi processi nei quali siano chiari gli obiettivi, sia chiaro lo svolgimento, ci sia facilità di accesso supporto a chi vuole partecipare trasparenza e chiarezza sui risultati, una comunicazione coerente e un feedback eh, a conclusione del processo, questi elementi eh, diciamo, eh, consolidano la disponibilità delle persone, fanno sì che chi ha partecipato una volta, magari la seconda volta in cui gli si chiede un parere, eh, siano ben disposti e vogliano farlo. Eh, I casi in cui invece questi aspetti non vengono curati o i processi partecipativi si interrompono, non, non viene data comunicazione dei risultati per, per vari motivi, non c'è attenzione alla cura di questa relazione, eh, è inevitabile che si traducano in, eh, in, diciamo in un boomerang per l'amministrazione, quindi quello che era l'obiettivo iniziale, cioè di attivare un processo di ascolto, collaborazione e comunicazione, viene vanificato. La, come si dice spesso in questi casi, la cattiva partecipazione scaccia la buona partecipazione, quindi, ehm, se nel momento in cui si decide di attivare un'iniziativa di questo tipo ci si rende conto che non ci sono le condizioni perché non, non ci sono le risorse, non c'è una reale volontà di tenere conto del, dei contributi che arrivano attraverso questi processi, l'organizzazione per vari motivi non è pronta, probabilmente è preferibile non avviare iniziative di partecipazione, eh, utilizzare delle modalità di ascolto diverse, che sono per esempio quelle che usualmente si utilizzano nell'attività di eh, customer care, di ascolto attraverso gli URP, attraverso altre modalità che siano diciamo, meno eh, strutturate, meno impegnative, creino meno aspettative rispetto appunto, a processi di partecipazione come quelli che vi sono stati presentati all'interno di questo percorso. Il primo concetto dal quale siamo partiti è quello dell'accountability, che è quello sul quale io voglio attirare la vostra attenzione in questo momento, quindi il concetto di rendere conto. Eh, questa che vedete è una definizione di accountability che sta in, una, in un documento redatto dall'Ocse eh, e che riguarda proprio l'accountability nei processi partecipativi. L'accountability è declinata in moltissimi campi, ci sono moltissime applicazioni in abito pubblico e privato di cosa significa rendere conto. All'interno dei processi di partecipazione si parla di accountability in questa accezione, cioè come un obbligo eh, dei governi di tenere conto e di eh, comunicare l'utilizzo che viene fatto dei suggerimenti, dei consigli, delle proposte che arrivano da parte dei cittadini all'interno di processi di consultazione pubblica. Ehm, questo concetto di accountability è riferito all'intero processo di partecipazione, quindi quando noi parliamo di eh, valutazione e restituzione dei risultati parliamo di eh, un'attività di eh, analisi e di eh, condivisione dei risultati di un processo di partecipazione nel suo complesso. Eh, quindi quello che occorre fare eh, è utilizzare strumenti e modalità di eh, comunicazione che consentano a posteriori a chi ha partecipato di vedere riconosciuto il proprio contributo, ma anche a chi magari non ha partecipato eh, di potersi documentare, eh, acquisire informazioni, leggere i documenti, avere testimonianza attraverso un'attività di comunicazione e di diffusione dei risultati che sta in capo al soggetto che ha proposto l'iniziativa di partecipazione di quello che è stato fatto. Questo perché questo tipo di attenzione alla rendicontabilità del processo di partecipazione, è un, è un ulteriore elemento che incentiva la buona partecipazione. Se comunico bene, magari una, um, chi non ha voluto partecipare, non ha potuto a questa mia prima iniziativa, avrà voglia di partecipare a iniziative successive. Eh, che cosa si rendi conta? Quindi, quando parliamo di rendere conto di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando ovviamente dei numeri, quindi quante persone hanno partecipato, per quanto tempo, quanti, quanti eh, contributi sono arrivati, di che tipo, eh, quindi tutto quello che è la dimensione di, diciamo, di tipo quantitativo che serve a capire, a valutare eh, diciamo, ehm, l'intervento, l'iniziativa di partecipazione da un punto di vista della, della quantità dei soggetti che ci hanno partecipato e degli effetti della partecipazione. Eh, quando si parla di effetti in realtà si parla non solo dei risultati conseguiti, eh, quindi mh, come sono stati usati i contributi, che efficacia hanno avuto sull'azione, ma proprio anche di rendere conto della decisione. I processi partecipativi non sono processi che vengono attivati ehm, tanto per fare, perché si vuole provare questa nuova modalità di coinvolgimento e ascolto dei cittadini, i processi partecipativi devono avere sempre un esito, devono avere sempre un esito che sia quantificabile, misurabile, di cui si possa vedere l'effetto, quindi normalmente l'esito di un processo di partecipazione è una decisione, è un documento, è un atto, è un'iniziativa, è un progetto che viene avviato, di questo quindi è importante rendere conto, cioè la partecipazione non è fine a se stessa, ha sempre un obiettivo e questo obiettivo deve essere comunicato. Ehm... Come si fa l'analisi e la valutazione della partecipazione eh, online, quindi all'interno di processi di partecipazione per i quali si utilizza in maniera prevalente o esclusiva? Eh, le, si usano le tecnologie digitali, ovviamente utilizzando strumenti che eh, sono mh, diciamo usualmente utilizzati nell'analisi nell dei dati, molti dei quali sono oh, strumenti integrati all'interno delle piattaforme di partecipazione. Se vi ricordate nei moduli eh, didattici del corso che avete visto uh, sin qua e nei webinar precedenti abbiamo parlato di piattaforme per la partecipazione, nei contenuti del corso avete visto si parla di media civici, cioè di eh, piattaforme web che sono eh, diciamo strutturate, contengono funzionalità al loro interno eh, appositamente studiate per ospitare processi di tipo partecipativo online, questa che vedete è una piattaforma eh, tra quelle che vengono utilizzate si chiama Citizen Talk ed è una piattaforma che ospita processi di tipo partecipativo e integra al suo interno strumenti che consentono non solo la parte di gestione quindi la, la fase di realizzazione e di svolgimento di una consultazione ma integrano anche strumenti che consentono a eh, chi ha gestito, promosso l'iniziativa di eh, poterla valutare, quindi l'analisi dei dati, eh, le elaborazioni statistiche sui dati e tutta una serie di eh, utilità che consentono anche per esempio di comunicare utilizzando modalità di rappresentazione visuale dei dati. Eh, questo che vedete è un esempio, eh, ne abbiamo parlato anche durante il corso eh, di rappresentazione dei dati attraverso oh, piattaforme per la partecipazione in particolare questa è una delle modalità di rappresentazione visuale dei dati della partecipazione che sta in uno strumento eh, sviluppato da Formets che si chiama commentario ehm, ovviamente nel momento in cui scegliete di adottare una soluzione, questo è uno degli elementi del quale dovete tenere conto, l'abbiamo detto nel webinar precedente, cioè la disponibilità di strumenti e funzionalità che vi agevolino una volta che la consultazione è conclusa eh, nel poter fare una valutazione dei contributi e nel poter fare una restituzione eh, per esempio per la predisposizione di report informativi, per la realizzazione di azioni di comunicazione e di diffusione dei risultati. Ovviamente ci sono anche altri strumenti che sono quelli normali di elaborazione dei dati che, che tutti utilizziamo normalmente nel nostro lavoro, non è necessario utilizzare strumenti molto sofisticati per fare queste analisi, ma eh, se si usano piattaforme che nativamente eh, hanno queste funzioni, si è in qualche modo facilitati nell'operazione di Analisi e valutazione. In particolare, eh, l'utilità di questi strumenti si vede quando si deve andare nella, a, mh, si trova nella fase di selezione dei contributi. Eh, le consultazioni online normalmente utilizzano, l'abbiamo visto, eh, strumenti che consentono alle persone: Ehm, di esprimere idee, di proporre delle soluzioni a dei problemi, ehm, spesso uno strumento molto usato nelle consultazioni online è il questionario, quindi eh, si va a chiedere alle persone su eh, temi ab abbastanza specifici un'opinione, un, di esprimere una preferenza, quindi di, di votare, di ehm, dare delle indicazioni spesso anche molto puntuali. Qual, quale che sia diciamo, la, la modalità attraverso la quale si realizza la consultazione, eh, l'attività di selezione dei contributi è un'attività che eh, parte con un'analisi che riguarda la coerenza fondamentalmente, cioè le risposte che ho ottenuto attraverso quello strumento, attraverso eh, il percorso di consultazione sono coerenti con l'obiettivo della consultazione, quindi si va a selezionare ciò di cui si deve tenere conto e eh, invece che cosa magari no, non è coerente, quindi riguarda temi che non, è, non sono pertinenti eh, con, ah, con quello che era l'obiettivo e le finalità della consultazione. Si vanno a isolare i contributi che invece sono normalmente espressione di un dissenso, quindi eh, magari sono polemici rispetto all'iniziativa, rispetto ai contenuti che mh, diciamo sono contributi dei quali normalmente si tiene conto, perché uno degli obiettivi dei processi di partecipazione è anche quello di dare uno spazio per esprimersi alle persone, quindi... Eh, come abbiamo detto altre volte, eh, il dissenso va considerato, non, non, non c'è una forma diciamo, di censura rispetto a chi esprime eh, commenti polemici, semplicemente ovviamente quel tipo di eh, contributo eh, non ha un'efficacia ai fini della presa di decisione, quindi normalmente viene analizzato ma non verrà considerato ai, ai fini della decisione finale. E ugualmente tutta una serie di comportamenti che sono diciamo, abbastanza diffusi quando si utilizzano strumenti web e si aprono degli spazi di partecipazione, per esempio se si struttura la consultazione prevedendo delle modalità in cui le persone possano esprimere liberamente idee, è evidente che ci saranno anche dei comportamenti che sono semplicemente di disturbo rispetto al processo, quindi questa analisi va fatta ovviamente su, sui contenuti per poter arrivare a selezionare quelli che sono centrati, pertinenti, coerenti con le finalità della consultazione questi contributi vanno ehm, analizzati e riportati all'interno del, del processo di consultazione e quindi si, normalmente si, se ne tiene conto eh, ai fini della presa di decisione e vanno documentati e riportati nel report informativo che normalmente è la modalità attraverso qu la quale si eh, rende conto di ciò che è avvenuto durante una uh, consultazione online. Ehm, per l'esperienza che noi abbiamo fatto uh, come forme di supporto a diverse amministrazioni pubbliche, eh, sia nazionali che locali, ehm, di realizz nella realizzazione di processi di consultazione, eh, questo che vedete è un, diciamo, un modello, un indice di come potrebbe essere strutturato un report informativo di un processo di consultazione. Eh, ovviamente ci sono molte forme, ne vedremo adesso alcuni esempi. Eh, Questa è semplicemente una uh, ipotesi che, che mh, pensiamo possa essere di aiuto per guidare un'amministrazione nella redazione di, di un report, quindi abbiamo segnalato gli elementi che eh, a nostro avviso per la nostra esperienza è utile che siano riportati, quindi una fase introduttiva in cui si racconta il contesto, quindi cosa si è fatto, perché, con quali obiettivi, quali risorse che è stato coinvolto, eh, una fase di analisi, quindi analisi sui contributi che evidenzi ehm, quali sono i contributi più rilevanti, quali sono gli elementi di criticità, qual è l'impatto sulla decisione e quindi come si è dato seguito a, a quei contributi attraverso eh, un atto, una decisione, un progetto realizzato e poi una parte che invece è semplicemente di rendicontazione dei numeri, quindi come dicevamo prima dell'aspetto più eh, quantitativo rispetto a, al processo, quindi eh, quante persone hanno partecipato, le statistiche per esempio di provenienza, di distribuzione grafica eh, dei contributi eccetera. Il report rimane la modalità più utilizzata, se voi avete curiosità andate in giro in rete, andate a vedere sulle consultazioni del, degli ultimi anni, le amministrazioni che li hanno promosse, ovviamente il report è un, un documento che riassuma sulla base più o meno dell'indice che abbiamo visto poco fa, eh, l'intero processo di consultazione è tipicamente la, la, lo, lo strumento che vi trovate davanti quando andate su eh, una pagina di un'amministrazione che ha promosso una consultazione. Eh, questo è il report sulla consultazione per il terzo piano GP, eh, in questo caso tutti, tutte le informazioni sono integrate nel documento, quindi come si è strutturato il percorso, che durata ha avuto, quali erano le finalità e poi sezione per sezione che tipo di contributi sono arrivati con anche un'indicazione riguardo i commenti, eh, come vi dicevo prima, la, le aree tematiche che hanno ricevuto più contributi, eh, la distribuzione degli utenti sulle diverse parti del, della consultazione, che è un ulteriore elemento che serve a valutare anche qual è stato l'interesse rispetto ai temi proposti, eccetera. Um, un esempio che, che vorrei farvi e che in qualche modo, uh, diciamo, riassume alcuni degli, degli aspetti sui quali stavo richiamando la vostra attenzione eh, ora, quindi questa fase di analisi e valutazione dei contributi è la consultazione OpenFest, del, della quale eh, si parla anche all'interno del corso, abbiamo anche parlato in precedenti webinar. Um, questa consultazione aveva per oggetto oh, la raccolta di contributi da parte di soggetti non normalmente inclusi nei processi di ascolto e partecipazione diciamo più istituzionalizzati legati alla redazione del documento di programmazione eh, sul, sull'utilizzo delle risorse del, del fondo FESR nella regione siciliana per il periodo di programmazione 14-20. Eh, questa consultazione ha utilizzato vari strumenti, è durata vari mesi, avete, nel corso avete anche avuto modo di ascoltare un'intervista a, a un rappresentante dell'amministrazione regionale siciliana che ha promosso l'iniziativa, che in qualche modo la raccontava. Eh, perché volevo segnalarvi l'esperienza di OpenFESR? Perché in realtà c'è un aspetto che qua è stato diciamo, abbastanza eh, curato, sul quale si è insistito, al di là di rendere conto oh, della partecipazione, questa che vedete è un'infografica che è stata realizzata a fine percorso, per raccontare i numeri, che cosa, ehm, che cosa è stato fatto, quindi come si è svolta, eh, qual è l'entità della partecipazione su questa iniziativa. Eh, per il tema, eh, quindi per quella che era la finalità della consultazione, che era quella di raccogliere contributi che servissero a migliorare la qualità del documento di programmazione, eh, successivamente alla fase di, di eh, chiusura della consultazione, quindi quando sono stati redatti i report di analisi della partecipazione, si è reso necessario fare un lavoro ulteriore sui contributi che erano arrivati ed è stato quindi realizzato un report di analisi delle idee e dei contributi perché l'obiettivo della consultazione era quello di raccogliere ehm, contributi che servissero a migliorare la qualità del documento di programmazione. In questo caso l'attività di analisi ehm, è stata condotta ehm, diciamo, da eh, un soggetto esterno al processo di consultazione che ha lavorato eh, per produrre questo che vedete, cioè ha riorganizzato i contributi arrivati per dei cluster tematici che fossero attinenti ehm, agli obiettivi tematici contenuti all'interno del documento di programmazione. Quindi le idee sono state analizzate e raggruppate ehm, in considerazione di una serie di fattori che sono quelli che vedete evidenziati, quindi eh, quelle che proponevano per esempio delle idee, eh, dei suggerimenti puntuali su come migliorare per esempio l'efficacia degli interventi sono state eh, raggruppate insieme, quelle trasversali, quelle che riguardavano diciamo, indicazioni eh, proposte di miglioramenti pro procedurali o di fun funzionamento rispetto alle modalità attraverso le quali viene attuato eh, il PO. Eh, Questa attività di classerizzazione ha fatto sì che ehm, la struttura all'interno dell'amministrazione regionale che era responsabile della redazione del documento eh, potesse in qualche modo tenere conto di eh, una serie di indicazioni che quindi erano eh, raggruppate, molto identificate e eh, connotate per una coerenza tematica eh, ai fini della redazione del documento. Gli effetti di questa analisi e della partecipazione legata a, a questi temi eh, è stata poi riportata all'interno del documento, questa che vedete è una sezione della pagina del sito tematico Euroinfu Sicilia che ospita tutti i contenuti legati alla programmazione eh, dei fondi SIA in regione siciliana, qui viene eh, descritto eh, in che cosa i contributi raccolti dalla consultazione hanno influenzato la redazione del Pio Fesr, eh, quindi vedete su quali temi contenuti nel PO eh, i contributi eh, hanno espresso una loro efficacia, nel senso che chi ha redatto il documento ha tenuto conto di, eh, delle idee espresse e raggruppate in quei cluster tematici che vi ho fatto vedere. Eh, ugualmente nel documento di programmazione, questo è un estratto del Pio Fesr, il il percorso di eh, consultazione è raccontato, quindi è, è integrato, rientra attraverso eh, le modalità di concertazione e di ascolto ehm, che la regione siciliana ha adottato nella redazione del programma e se ne dà conto nel documento di programmazione. Quindi in qualche modo vedete il, il processo è raccontato, diffuso attraverso degli strumenti, perché ovviamente sul sito Eronfo Sicilia voi trovate... I report, trovate tutte le informazioni descrittive che rendono conto del percorso, ma è riportato anche all'interno dei documenti, quindi in qualche modo chi ha partecipato ha modo di capire che effetto la propria partecipazione ha avuto sulla, sulla presa di decisione, in questo caso sulla redazione del documento di, eh, di programmazione. Ehm, perché è importante condividere i risultati? Ovviamente è importante perché serve eh, a eh, comunicare Serve a rendicontare, serve a essere trasparenti verso chi ha partecipato, come eh, abbiamo detto all'inizio. Eh, la condivisione dei risultati di un processo di partecipazione viene fatta tipicamente attraverso i report. Ne abbiamo parlato. Eh, può essere fatta, viene fatta attraverso azioni di comunicazione e diffusione eh, successivamente alla fase di conclus alla conclusione del, della consultazione, eh, che possono essere sia in presenza che online. Eh, viene fatta attraverso uh, feedback puntuali a quanti hanno contribuito per, in qualche modo, come dicevamo all'inizio, da un lato ringraziare e dall'altro permettere a chi ha partecipato di eh, monitorare eh, quanto sta avvenendo a valle del processo di consultazione. Eh, uno degli elementi di cui si deve tenere conto quando si, eh, si informa e si condividono i risultati è ovviamente eh, Ehm, informare rispetto alla partecipazione, abbiamo detto è importante dare conto dei numeri, ma è anche importante eh, nel comunicare gli esiti di una consultazione, ehm, far capire chi ha partecipato, quindi anche capire per esempio rispetto ai eh, soggetti che avevamo immaginato quando abbiamo progettato e pianificato la consultazione di coinvolgere, quante effettivamente di queste persone, di questi soggetti hanno partecipato. Eh, se siamo riusciti a raggiungere persone che per esempio non avevamo immaginato di coinvolgere quindi qual è stata l'ampienza e l'efficacia della consultazione in termini di partecipazione perché voi lo sapete i processi di partecipazione hanno un problema ehm, comunque diciamo una criticità nel, in termini di rappresentatività ehm, quindi mh, essere sicuri o comunque avere contezza di chi ha partecipato di quali soggetti hanno partecipato e di quanta distanza c'è tra quello che avevamo ipotizzato all'inizio e invece di quello che è il risultato che siamo riusciti, riusciti a, a conseguire è un elemento ehm, importante del quale tenere conto perché è un elemento di qualità del processo di partecipazione ma che è anche utile in termini di eh, progettazione di iniziative di consultazione successive per potersi correggere, per poter capire che cosa non ha funzionato e su che cosa si può agire magari per essere più inclusivi, per far partecipare più persone. Eh, la dimensione numerica è quella sulla quale più facilmente eh, si dà conto, questa che vedete eh, sono i dati numerici della partecipazione alla consultazione pubblica sulla buona scuola e sono sul sito, sono sempre sul sito. Un elemento importante del, di quello che accade dopo che una, che una consultazione si è conclusa è il fatto che le informazioni eh, aggregate nei report, contenute nelle pagine web devono essere sempre disponibili, a distanza di tempo io devo avere la possibilità di andare a vedere quel processo, come si è svolto, che numeri ha avuto, che esito ha avuto, quindi queste informazioni devono essere sempre disponibili online anche una volta che la consultazione si è conclusa. Ehm, il report, vi dicevo, rimane la modalità uh, standard più utilizzata. Questa che vedete è la, è la pagina del sito delle consultazioni del governo inglese che vi ho presentato più volte. Se andate nella sezione consultazioni concluse, voi vedete viene presentata in questo modo. Vengono uh, presentati tutti i report che riguardano i risultati di quel processo, eh, viene dato conto anche dei feedback ricevuti perché per esempio um, può accadere che alcuni processi, per alcuni processi di consultazione oltre ai questionari online o alle modalità di partecipazione online venga chiesto a chi partecipa di inviare de, dei contributi scritti, dei documenti che eh, vadano a contribuire a quelle che sono le finalità di quella consultazione e quindi è giusto anche rendere conto dei contributi che sono arrivati sotto altre forme. Eh, nei, report, eh, che, nei report informativi che trovate all'interno del sito dedicato alle consultazioni online della, del governo inglese, vedete che i risultati per esempio della partecipazione, i dato numerico di eh, quante, quanti hanno partecipato e chi sono quelli che hanno partecipato è normalmente contenuto all'interno del report. Il report ha una parte introduttiva tipicamente in cui viene descritto il processo di partecipazione, vengono dati i numeri della partecipazione e poi c'è una sezione nella quale si, ehm, si rende conto dei contributi. Eh, questo è un report relativo a una consultazione svolta attraverso un questionario, quindi vedete la domanda posta, vedete qual è la risposta che il governo dà rispetto ai contributi arrivati, quindi alle risposte che sono state date dai soggetti che hanno partecipato al questionario rispondendo alle domande. Quindi il report è un report sul processo ma è un report anche sui contenuti e sugli effetti di quel processo di partecipazione eh, rispetto alle finalità per le quali è stato promosso. Ehm, questa è una, è una consultazione che ha, uh, che ha promosso l'Agid, l'Agid ha... Uh, mh, negli ultimi due anni ha promosso diverse iniziative di consultazione per le quali eh, Formez ha dato un supporto, eh, soprattutto diciamo, per la parte di comunicazione e di gestione dei processi di consultazione. Eh, perché vi, vi ho portato questo esempio? Eh, questa è una consultazione su un tema molto tecnico, eh, sul quale non mi dilungo perché ovviamente non, mh, mh, il nostro obiettivo non è quello di entrare nel merito del contenuto, eh, ma quello di vedere il processo. Eh, è una consultazione su un tema molto tecnico, coinvolgeva dei soggetti che non erano i semplici cittadini, ma che erano soggetti identificati, che, avessero, che potessero esprimere un parere diciamo, informato eh, con una diciamo, competenza di base su questo argomento. Il report di questa consultazione, nella quale si chiedeva un commento puntuale su un documento che veniva proposto nella sua fase di bozza, quindi veniva aperto in consultazione quando non era ancora in una versione definitiva, e, e le persone che, i soggetti che hanno partecipato hanno contribuito es, eh, indicando, commentando eh, singole parti di questo documento il report della consultazione ha un formato tabellare come, come vi mostro in questa slide per ogni commento vedete qual era la proposta di modifica eh, avanzata e qual è stata la valutazione quindi se, se quel commento conteneva una proposta che è stata recepita eh, oppure no, e se è stata recepita in che modo. Quindi viene data una, eh, diciamo, una risposta puntuale su ogni singolo eh, commento aggiunto al documento rispetto all'effetto all che quel contributo ha avuto sulla versione finale del documento. A supporto eh, del processo di consultazione, diciamo, come ehm, ulteriore azione di comunicazione, eh, in questo caso sono stati realizzati dei webinar esattamente, diciamo, nel format, ehm, nello stesso format di questo che voi state seguendo. Ehm, i webinar li ha condotti ospitati Format, e eh, attraverso questi webinar si è eh, dato conto durante lo svolgimento della consultazione e si è dato modo a chi stava partecipando o desiderava esprimere un proprio contributo, quindi inserendo un commento sulla bozza di documento, di porre domande, quindi di capire, eh, anche orientarsi rispetto a, alla consultazione in corso in modo da poter esprimere un contributo eh, informato, qualificato sul tema. Ehm, quindi le azioni diciamo, di eh, condivisione, informazione, comunicazione di risultati possono avere varie forme, non necessariamente devono essere report testuali, possono essere anche delle azioni di comunicazione nelle quali... Ehm, si apre un canale di eh, confronto con, con i cittadini durante a valle di un processo di consultazione per dare modo di ehm, diciamo, essere informati durante lo svolgimento e di poter esprimere una propria opinione ehm, anche a, a conclusione del percorso di consultazione. Eh, vi ho detto all'inizio ehm, c'è un'attenzione eh, che sta dietro la, questa fase di valutazione e condivisione dei contenuti che è quella eh, diciamo di eh, attenzione e di cura verso chi ha partecipato. Eh, è importante dare un feedback a chi ha partecipato, a chi ha dedicato del tempo, a chi ha inserito un commento, ha votato un commento di un altro, ha condiviso magari sui propri canali social quella consultazione diffondendo l'informazione, in qualche modo ha partecipato. Eh, ci sono diciamo, anche qua ovviamente molte modalità attraverso le quali ringraziare chi ha partecipato, eh, nella, nelle consultazioni online normalmente quello che viene fatto è, eh, oltre ovviamente pubblicare dei ringraziamenti sul proprio sito web o sullo spazio web che ha ospitato la, la consultazione, questa è, è, è la piattaforma del bilancio partecipativo del Comune di Desio, al termine del percorso loro hanno pubblicato un post nel quale hanno voluto pubblicamente ringraziare tutti quelli che avevano partecipato al percorso di consultazione e preannunciare i passaggi successivi. Eh, si può ringraziare ovviamente eh, facendo un, un mailing a tutti quelli che hanno partecipato perché eh, l'avete visto seguendo le video lezioni di questo corso, anche se non l'abbiamo ricordato nei precedenti webinar, normalmente l'accesso agli ambienti agli spazi di partecipazione online eh, avviene attraverso registrazione e identificazione, cioè non, non è quasi mai possibile nei processi di partecipazione di questo tipo che ehm, si possa partecipare in forma anonima, normalmente è richiesto almeno di inserire un indirizzo email e quindi chi eh, promuove la partecipazione ha poi a disposizione ovviamente alcune informazioni minime, banalmente almeno l'indirizzo di posta elettronica per poter poi ehm, normalmente si, si invia un messaggio di, di ringraziamento nel quale si possono per esempio allegare eh, dei documenti se si vuole allegare il report o segnalare il link alla pagina nella quale si troveranno tutte le informazioni relative agli esiti di quel percorso al quale si è partecipato. Ehm, Un'altra forma di eh, feedback può essere integrata nel report eh, questo che vedete eh, per esempio è ehm, un esempio della, di come attraverso i report eh, si possano ringraziare i partecipanti, è sempre un esempio estratto dalla, dai report informativi delle consultazioni del governo inglese. In questo caso loro mettono normalmente nel report, viene eh, inserito tra gli allegati l'elenco dei soggetti che hanno partecipato. Delle volte sono dei soggetti pubblici, altre volte ci sono proprio i nomi delle persone che hanno partecipato, ehm, a condizione ovviamente che abbiano da rilasciato l'autorizzazione ad essere eh, nominati o che invece, eh, se invece pre ovviamente preferiscono non essere inseriti nel report, questo è possibile, ma normalmente viene dato conto, eh, quindi anche in maniera diciamo abbastanza formale all'interno di documenti di chi ha partecipato. Eh, si può dare un feedback e rendere conto anche in altri modi che non siano eh, quelli dei report. Eh, questo che vi segnalo è il modo attraverso il quale il governo scozzese, che ha ehm, una grande tradizione di eh, consultazioni pubbliche, ha molta attenzione verso i processi partecipativi, eh, anche un portale, ha un portale nazionale, un portale unico che ospita tutte le consultazioni online, eh, vi dicevo, è il modo attraverso il quale il governo scozzese eh, rende conto da, da un feedback a chi ha partecipato e lo fa attraverso una sezione del proprio sito, che è quella della quale io vi ho, vi ho messo un esempio in questa slide, eh, che si chiama eh, We Asked, You Say, We Did. Eh, noi abbiamo chiesto, voi avete detto, abbiamo fatto. Eh, in questa sezione voi vedete, per ogni iniziativa di consultazione che il governo scozzese ha promosso, eh, vedete qual era l'obiettivo, che cosa è stato chiesto ai cittadini. Eh, quanti hanno partecipato? Chi ha partecipato? Nel senso che loro vi dicono esattamente eh, che so, hanno, abbiamo ricevuto 82 contributi, 55 venivano da soggetti pubblici, 16 venivano da comunità, eccetera. Quindi vi aiuta anche a capire chi era il pubblico di riferimento di quella consultazione. Eh, vi dicono anche in una breve sintesi eh, qual era il, il contenuto di quei contributi, che cosa hanno riguardato, quindi... Vi, vi dà modo di capire non solo quanti, ma su cosa quelle persone hanno, hanno dato un contributo e poi vi, vi dice, eh, anche qua in forma molto sintetica, perché è una pagina che ospita per blocchi questo tipo di informazione, che cosa il governo eh, ha fatto a seguito di quei contributi quindi qua, qua non trovate il report il report normalmente viene eh, vedete linkato oppure normalmente vi si dice il report completo sta qua, le informazioni di eh, diciamo rendicontazione, racconto di come si svolge il processo di consultazione stanno da un'altra parte stanno su questo portale, stanno su questo sito eh, però questa diventa una modalità molto sintetica eh, molto immediata e chiara per ciascuna delle consultazioni avviate di eh, dare conto e dare in qualche modo un feedback, eh, comunicare verso l'esterno eh, gli elementi chiave di quel processo di consultazione. Ehm, feedback e monitoraggio dei risultati. Abbiamo detto all'inizio, i processi di eh, consultazione sono processi che hanno effetto nel tempo quindi eh, quello che accade è che chi ha partecipato eh, non vuole solo sapere com'è andata, eh, non si chiede solo il mio contributo è stato, sarà utilizzato, è stato utilizzato per che cosa, ma normalmente eh, si chiede anche che cosa succede dopo, cioè quel progetto per cui ho votato, quell'idea che ho dato, poi ha avuto un'efficacia nel tempo, ha avuto delle conseguenze, se ne è tenuto conto. Eh, il monitoraggio ovviamente è una fase ulteriore rispetto al processo di consultazione, nel senso che ci si potrebbe anche fermare alla fase di feedback. Eh, I processi di partecipazione diciamo, più strutturati, sui quali magari si, ehm, che riguardano diciamo, dei temi di particolare interesse rilevanti, che hanno ehm, un, un effetto che, che si eh, vuole seguire nel tempo sul quale l'amministrazione ha interesse ritiene utile che venga monitorato e seguito nel tempo, hanno anche quindi una eh, pianificazione, una fase ulteriore che riguarda il monitoraggio e che normalmente è un tipo di monitoraggio partecipato. Cosa vuol dire? Che, che eh, ci sono iniziative, questa è, è sempre la buona scuola, che permette nel tempo, a distanza di tempo, eh, a chi ha partecipato ma anche a chi non ha partecipato e semplicemente vuole vedere cosa sta succedendo, di capire eh, che cosa sta facendo il governo. Eh, e lo fa per esempio attraverso delle presentazioni PowerPoint, quindi no, non un report, un documento scaricabile, ma una presentazione che ha quindi diciamo un'efficacia in termini di comunicazione anche diversa, è molto più immediata, è fatta per immagini, quindi è pensata per ehm, diciamo essere, avere una valenza comunicativa. Eh, diciamo che, che consenta il più possibile alle persone che magari non andrebbero sul sito del governo ma magari frequentano altri spazi di, eh, di seguirla. Eh, questo è un report che vi dice dopo il primo anno dalla da consultazione alla buona scuola che cosa è stato fatto, quindi consente di in qualche modo monitorare eh, soprattutto su un intervento che ha avuto una, un così grande impatto su un settore così importante come quello dell'istruzione pubblica. Eh, nel caso dei bilanci partecipativi normalmente viene fatto pubblicando dei report periodici di avanzamento, ehm, oppure per esempio mettendo delle informazioni ad hoc, questa è la sezione Segui i lavori del Comune di Desio, quindi anche qua siamo sempre all'interno del, del caso del bilancio partecipativo del Comune di Desio, che è anche uno dei, degli esempi che voi trovate nelle video interviste del, del corso. Ehm, loro hanno questa sezione che si chiama proprio Segui i lavori, che, per, che consente di di seguire e vedere rispetto ai progetti che sono stati approvati, quindi sono andati a finanziamento eh, a, a conclusione positiva del processo di, di valutazione del bilancio partecipativo, eh, cosa sta facendo il Comune, quindi come stanno andando avanti quei progetti che sono stati eh, finanziati a seguito della indicazione arrivata da chi ha partecipato alla consultazione. L'abbiamo visto nel primo webinar, ve lo ricordo ora, il monitoraggio civico può essere fatto anche eh, istituendo degli organismi che nel tempo eh, seguano eh, l'attuazione degli interventi previsti all'interno di, di un piano, di un'iniziativa, questo è, è l'Open Government Forum, quindi in questo caso l'attuazione del terzo piano d'azione è monitorata da un forum permanente che, qui, che come sapete, eh, segue per eh, i diversi temi sui quali eh, va ad agire il terzo piano GP eh, l'andamento delle iniziative che sono state inserite nel piano, quindi lo stato di attuazione. È sempre possibile richiedere la partecipazione, quindi eh, da questa pagina, eh, per esempio, le associazioni, i soggetti che si occupano di temi legati all'open government e che intendono dare un proprio contributo, vogliono partecipare ai lavori dell'Open Government Forum possono farlo. Eh, tra l'altro, la riunione, l'ultimo incontro del, dell'open government forum è molto recente, quella che vedete è una, è una foto scattata durante l'incontro che si è svolto, se non ricordo male, la scorsa settimana, tra l'altro era trasmesso in streaming, quindi era anche possibile seguirlo a distanza, volendo eh, ascoltare che cosa eh, veniva discusso durante eh, la riunione, che, che eh, come ricorderete l'Open Government Forum si compone di soggetti della, della società civile, associazioni che si occupano di questi temi, i rappresentanti del governo italiano, del Dipartimento della Funzione Pubblica, al quale sta in capo l'attuazione del del terzo piano d'azione. Eh, il monitoraggio sulle iniziative di partecipazione, sui progetti, sull'azione eh, che eh, i soggetti pubblici eh, attuano eh, a seguito di processi partecipativi eh, può essere fatta a condizione che, l'abbiamo detto all'inizio, ci sia trasparenza e che le amministrazioni che promuovono processi di questo tipo rendano disponibili i dati. Eh, per questo motivo vi ho oh, inserito in questa slide Moniton, eh, del quale abbiamo molto parlato durante il corso, è uno degli esempi de che abbiamo fatto più spesso. Eh, Moniton è un'iniziativa di monitoraggio civico che eh, nasce può continuare a esistere perché esistono i dati aperti, perché i dati che riguardano i progetti cofinanziati dai fondi SIE e dal fondo di sviluppo e coesione, eh, quindi quelli che mh, finanziano le iniziative di sviluppo che vengono realizzate a livello regionale, eh, sono resi disponibili in formato aperto e costituiscono quindi una base informativa sul, a partire dalla quale si possono costruire dei eh, progetti, delle iniziative di partecipazione eh, o in questo caso di eh, monitoraggio civico nei quali si eh, chiede alle persone di partecipare andando a vedere se effettivamente quel progetto che è segnalato in quel territorio è stato fatto, eh, a che punto è, di dare indicazione, monitorare, e quindi aiutare in questo caso l'amministrazione a rendere conto di come vengono spesi i soldi che l'Unione Europea eh, dà all'Italia per le iniziative di eh, sviluppo eh, del, inserite nella politica regionale. Ehm, un ultimo elemento che si ricollega sempre a questo discorso del, del feedback e del monitoraggio è legato a, a, a un aspetto eh, che vi richiamavo all'inizio, cioè quello della buona partecipazione e cattiva partecipazione è importante questa è un'indicazione diciamo, della quale è sempre utile tenere conto è importante non ignorare le persone che sono coinvolte all'interno di un processo di consultazione una volta che questo viene concluso eh, vi faccio un esempio che è quello del bilancio partecipativo del Comune di Milano del quale abbiamo anche già parlato eh, questa è la pagina Facebook uno degli spazi il bilancio partecipativo del Comune di Milano aveva un proprio uh, sito web dedicato come accade in molti casi aveva anche una pagina Facebook di appoggio eh, si conclude il processo uh, nel caso di Milano eh, ha, concluso, si è, diciamo, ha coinciso anche con eh, le elezioni amministrative perché si era in chiusura di mandato eh, questo spazio di, diciamo, di ascolto e di partecipazione non è stato presidiato eh, questa cosa ha fatto sì che i cittadini che avevano partecipato al percorso, che avevano inserito le proprie idee, hanno, hanno iniziato a inserire messaggi dentro lo spazio Facebook, eh, segnalando che non avevano notizia, che non sapevano più cosa stava succedendo, se i progetti che loro avevano votato, le iniziative che avevano sostenuto eh, partecipando al processo di consultazione stavano andando avanti. Eh, L'amministrazione ha uh, ripreso a presidiare questo spazio lanciando eh, questa che vedete che si chiama fase 4, che è una fase fondamentalmente di rendicontazione, ha deciso di eh, rendere conto di quello che stava succedendo, ha avviato uh, una serie di incontri pubblici che eh, venivano anche eh, trasmessi eh, live su Facebook attraverso la pagina, eh, dedicata al bilancio partecipativo, tra l'altro la, la nuova giunta eh, milanese ha anche creato una figura che è quella dell'assessore alla partecipazione ai dati aperti che è particolarmente attivo, sta, sta presidiando molto questi spazi di partecipazione anche sui social proprio per cercare di eh, diciamo, eh, recuperare una modalità di relazione e di colloquio con i cittadini eh, se vedete in questa pagina eh, è, proprio, eh, è ripreso un colloquio, c'è proprio un botte e risposta tra eh, una delle persone che ha partecipato all'iniziativa, che aveva chiesto conto di cosa stesse succedendo e eh, l'amministrazione che risponde attraverso l'account bilancio partecipativo e, eh, e dà dettagli su come sta andando avanti eh, la fase di realizzazione vi eh, ho citato questo esempio per eh, ricordarvi che eh, la comunicazione è un elemento fondamentale per il successo dei processi partecipativi, eh, è importante la comunicazione interna è altrettanto importante la comunicazione verso l'esterno per la riuscita del, della partecipazione ma soprattutto eh, ai fini di consolidamento di quella relazione di collaborazione che, eh, che dicevamo all'inizio è uno degli obiettivi eh, principali di questo tipo di iniziative. Eh, la comunicazione va sempre, va sempre curata, eh, è possibile farlo in tanti modi, noi qua ne abbiamo visto alcuni, ma ovviamente ci sono moltissime modalità per farlo, eh, è però un elemento chiave per... Eh, far sì che si affermi di più quel modello di buona partecipazione di cui eh, abbiamo parlato e che è quello che abbiamo cercato di proporvi e di raccontarvi all'interno di questo ciclo di webinar. Eh, cosa succede in prospettiva? Cosa sta succedendo ora? Eh, tornando al terzo piano d'azione, eh, succede che ora è aperta una consultazione online che riguarda proprio il tema della partecipazione pubblica della partecipazione civica in Italia. Eh, questa consultazione che vedete è aperta sino al 30 gennaio 2017, eh, l'ha lanciata appunto il, il governo italiano nell'ambito del terzo piano d'azione OGP. Eh, L'obiettivo di questa eh, consultazione è quello di inviare contributi per eh, la redazione delle linee guida sulle consultazioni pubbliche in Italia. Eh, cosa, cosa vi viene chiesto di fare? Su come potete partecipare? Potete commentare il documento di cui vedete l'indice e potete inviare eh, segnalare delle esperienze di ehm, partecipazione e di consultazione pubblica realizzate. Il documento è consultabile secondo la modalità che, che conoscete, che avete imparato a conoscere avendo seguito il corso e i webinar precedenti, quindi il documento è stato suddiviso eh, in capitoli e sezioni, è possibile commentare ogni, singola, ogni singolo paragrafo del documento inserendo dei commenti, eh, quindi nella stessa logica con cui è stata fatta è stata condotta la, la consultazione sulle, sul terzo piano d'azione si svolgerà questa mentre invece per segnalare le esperienze di partecipazione di cui siete a conoscenza che volete portare all'attenzione del governo eh, è attivo un, un modulo online che vedete eh, nel quale viene chiesto di inserire veramente alcune informazioni minime e di eh, segnalare l'esperienza che secondo voi è eh, interessante per il eh, per il motivo che, che, che dovrete indicare e che volete portare all'attenzione ehm, del governo, quindi in, partecipando a questa consultazione. Io spero che vogliate farlo, non solo perché mi immagino che se avete seguito questo corso questo è un tema che, che vi interessa e, e questa è un'occasione diciamo, eh, per un fatto, una coincidenza temporale, è proprio un'occasione pratica nella quale avete modo magari anche di eh, andare a leggere le linee guida, quindi vedere come il governo italiano sta pensando di eh, orientare i processi di partecipazione in Italia, dare un vostro contributo, ma anche se nella vostra esperienza eh, avete realizzato, conoscete esperienze di… Di, di consultazione pubblica che ritenete interessanti, di segnalarlo e quindi di portarlo all'attenzione eh, del gruppo di lavoro che poi dovrà eh, redigere il testo definitivo delle linee guida. Sempre per un fatto diciamo, di coincidenza temporale di questo webinar e, e su questo tema, che è quello del governo aperto e della partecipazione. Eh, in chiusura vi segnalo che proprio oggi a Parigi si tiene eh, l'Open Government Partnership Summit, eh, è un evento che viene ospitato eh, annualmente in paesi diversi, eh, che raduna quindi tutti i paesi che hanno aderito all'iniziativa OGP che partecipano eh, raccontando la propria esperienza, condividendo le cose che hanno fatto, ascoltando e in qualche modo avendo eh, informazioni, monitorando l'avanzamento eh, del modello di governo aperto nei diversi paesi, eh, l'Italia ovviamente partecipa, partecipa con alcune delle iniziative di cui abbiamo parlato eh, in questi webinar, da Monitor che abbiamo appena visto alle iniziative del governo italiano per esempio legate alla trasparenza e alla comunicazione su come vengono utilizzate le risorse pubbliche e, e quindi è, è, è un'iniziativa un che si sta svolgendo oggi può essere seguita anche questa in streaming è divisa in tavoli tematici quindi se vi interessa vi collegate alla, al sito del, eh, dell'OGP Summit eh, se avete curiosità e interesse per capire cosa sta succedendo oggi a Parigi potete